Ciao, benvenuto in questo video How To Play. Oggi ti farò vedere uh, un bel riff in slap con delle note morte. Questo riff è tratto dal mio metodo Advanced Slap Bass Groove. Ti consiglio di darci un'occhiata se, se ti piace, se ti fa piacere. Allora, veniamo subito all'esercizio. La, la ritmica di base prevede una nota al basso, quindi in questo caso partiamo con un Fa, e poi due note morte, allora la prima nota è un ottavo, le due note morte sono due sedicesimi, una strappata e una con, con il pollice, quindi io avrò Fa, poi passo al Sol e poi la bemolle. E poi ritorniamo sul, sul Sol, sul quarto quarto. Uno, due... Difficile è suonare il Fa e poi io le note morte le faccio sull'ipotetica ottava Quindi andrebbe sul Fa sul tasto 3 della corda di Re Quindi il, il mio indice deve andarsi a mettere all'interno tra la corda di Re e la corda di Sol Quando scendo con il pollice il mio indice già va lì sotto Anzi, ci rimane proprio direttamente, quando salgo con il pollice e ricarico, eh, l'indice sta ancorato comunque dentro. Questo perché? Perché se dovessi entrare a ogni colpo, perderei, non, non, non, non riuscirei a farlo in velocità. In questo modo invece devo soltanto ricaricare il pollice e l'indice è già pronto per strappare la mia death note. Eh, perché lo suono sulle ipotetiche ottave? Perché se avessi bisogno di suonarle reali avrei già la tecnica per poterlo farlo. Tra l'altro è anche molto bello. Quindi è una mia scelta quella di eh, suonare delle, delle death note. Per dare un'idea più ritmica e anche meno invasiva, se dovessi suonare con, con degli altri strumenti, eh, questo viene fatto tre volte: Fa, Sol, La bemolle, Sol per tre. Alla quarta volta vado su un Mi bemolle e faccio una discesa cromatica fino al Do. Mi bemolle, Re, Re bemolle, Do. Ok? La ritmica è sempre uguale. Nota lunga, ottavo, suonato con il pollice. Death note, death note, quindi strappato, pollice, e poi scendo giù. A me piace prendere soprattutto Mi bemolle con uno slide. Possiamo farlo anche su più note, adesso io l'ho fatto sia su Mi bemolle che, che sul Re. Allora, proviamo l'esercizio piano, metterò una batteria un pochettino lenta. Okay? Terzo. E riparto. Riparto. Bene, spero che l'esercizio vi sia piaciuto, che vi abbia incuriosito per approfondire questa bellissima tecnica dello slap e fatemi sapere nei commenti se vi piace, e grazie a tutti e ci vediamo al prossimo video, ciao!